Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a presentarvi un altro prodotto molto interessante. Arriva in questi giorni sul mercato Samsung Galaxy Tab S4. Galaxy Tab S4 prosegue la grande tradizione di Samsung nei tablet, tablet che tra l'altro sono realizzati con molta cura, con la parte posteriore in vetro, con veramente una cura costruttiva che ha pochi eguali sul mercato. Ora anche con una caratteristica, nello spazio che una volta era quello di un tablet da 9,7 pollici è stato spinto un display Super AMOLED, tra l'altro da 10,5 pollici le cornici sono state ridotte sensibilmente ma non troppo perché ci deve essere sempre lo spazio per eh, impugnare il proprio tablet e ora la ratio è quella di 16 eh, decimi e poi attenzione perché c'è un altro aspetto molto importante nella confezione di eh, Galaxy Tab S4 è compreso anche il pennino che introduce tutte le funzionalità tipiche del Galaxy Note anche mantiene più che introduce tutte le eh, caratteristiche tipiche del Galaxy Note anche sul tab S4 diamo dunque un occhio da vicino anche all'aspetto abbiamo detto 10,5 pollici eh, cornici che sono state ridotte sensibilmente Altoparlanti che vengono posti eh, agli angoli del eh, dispositivo, altoparlanti tra l'altro questi quattro sono molto importanti perché vengono utilizzati tutti insieme quando eh, si utilizza il Dolby Atmos che eh, è eh, inserito in eh, questo Tab S4. Sulla parte posteriore eh, fotocamera non c'è sensore delle eh, impronte digitali perché questo eh, dispositivo si sblocca o con un codice o con il riconoscimento del viso. Nella parte superiore c'è il pulsante eh, di accensione e c'è il controllo del volume, sapete che per noi si chiama eh, volume rocker, nella parte eh, inferiore l'attacco per le cuffie da 3,5 mm e poi il connettore USB Type-C vediamo dunque in orizzontale in questo momento il eh, tablet che si può sbloccare tra l'altro con il volto anche quando viene eh, utilizzato in orizzontale avvicinando il pennino al display capita quello che succede anche con il galaxy note cioè il menu contestuale di ciò che potete fare con il vostro pennino dalla selezione intelligente la scrittura sullo schermo il messaggio live la traduzione e poi anche eh, l'accesso a pen up se volete potete aggiungere ulteriori eh, collegamenti di ciò che eh, potete fare con eh, il menu rapido del eh, pennino semplicemente utilizzando questo eh, menu. Eh, vi faccio vedere un'altra cosa anche, c'è adesso eh, la pagina di Bixby Home, io non l'ho ancora eh, utilizzata, potete essenzialmente utilizzare questi dettagli, anche quelli di Bixby Home, anche sul tablet e non solo sul eh, vostro telefonino, si rumoreggia il fatto che eh, Bixby Home dovrebbe arrivare in Italia nell'arco di eh, qualche mese, probabilmente in corrispondenza con il Mobile World Congress di Barcellona con il lancio dei prossimi prodotti di Samsung, ma quali altra caratteristica importante per eh, questo eh, tablet? Beh, Credo che forse la più importante sia questa, sia la modalità DEX, quella cioè che permette di utilizzare il eh, vostro tablet con eh, una modalità simil desktop, eh, una modalità tra l'altro che può essere attivata anche con la connessione di un cavo che dall'uscita eh, USB Type-C va verso un monitor esterno, quindi un monitor o USB Type-C oppure eh, HDMI. Eh, faccio notare insomma quello che viene fatto poi con questa modalità, avete cioè la possibilità di accedere ad alcune delle applicazioni che sono eh, diciamo, ottimizzate per eh, questa modalità di utilizzo. C'è anche un aspetto importante, quando collegate questo tablet ad un monitor esterno attraverso il cavo potreste scegliere anche di utilizzare i due dispositivi in modo completamente eh, disgiunto, la modalità DEX si attiva in automatico quando voi collegate la tastiera che non è in eh, dotazione su questo smartphone, ma va comprata a parte, può essere una qualunque tastiera Bluetooth, anche non eh, di Samsung. Dicevo, quando collegate questo dispositivo ad un prodotto esterno eh, potete utilizzare eh, in modo disgiunto i due sistemi, no? quindi ad esempio guardare una presentazione eh, sul eh, vostro monitor utilizzando proprio Samsung DeX e giocare con il vostro tablet eh, utilizzando altra eh, modalità. Vedete dunque che questa è una delle eh, funzionalità, forse più interessanti eh, di eh, questo tablet e peraltro quello che secondo me è positivo come anche per il Galaxy eh, Note eh, 9, il fatto che non ci sia bisogno più di un'interfaccia attraverso un accessorio ma che la modalità Dex sia eh, immediatamente eh, disponibile. La batteria è da 7300 mAh, ci sono 4 giga di RAM, all'interno eh, c'è un processore che è lo Snapdragon 835, c'è ovviamente anche una eh, fotocamera che eh, che eh, si utilizza con Bixby Vision, vedete come eh, ci sia l'opzione di Bixby Vision immediatamente disponibile eh, sulla eh, vostra fotocamera, fotocamera tra l'altro eh, di buona qualità, avete Diverse modalità di utilizzo scusate che sono eh, riuscito ad uscire dalla fotocamera, torno, io come sempre sapete che resetto per evitare di farvi eh, leggere quello che non dovreste, ehm, i prodotti prima di utilizzarli, allora dicevo eh, il supporto per gli adesivi e poi eh, Hyperlapse la modalità automatica, la modalità eh, bellezza, la modalità pro, la modalità panorama e poi la modalità eh, HDR no, queste sono le modalità di scatto della fotocamera che peraltro per essere la fotocamera di un eh, tablet è eh, veramente più che eh, valida davvero una eh, buona eh, qualità insomma un tablet con un costo molto alto perché 799 euro sono veramente tanti soldi ma con un'ottima qualità e un'ottima funzionalità quello che sottolineo è soprattutto la qualità del display perché questo Super AMOLED è stupendo e eh, devo dire che eh, i contrasti visti su un display di questo genere in unione al Dolby Atmos eh, rendono questo anche un prodotto multimediale eh, molto interessante eh, 799 euro dicevamo il costo per voi, questo è un prodotto interessante. Soprattutto eh, vi piace? Come sempre, io sono molto interessato a sapere il vostro parere sui prodotti che vi eh, introduco. Eh, se volete, eh, iscrivetevi a questo canale. Se non l'avete ancora fatto, date un occhio magari anche al sito mistergadget.net. E vi ricordo che vi aspetto anche eh, in versione podcast su SoundCloud. Ciao a tutti da Mister Gadget.